Ciao io vi mostrerò adesso come funziona il robot opzioni binarie. Il software è composto da due parti, l'interfaccia robot e il sito del web broker. Sull'interfaccia robot, è possibile scegliere il numero massimo di transazioni simultanee, inoltre, è possibile scegliere il valore di ogni transazione, in modo che quando il robot punterà automaticamente su una coppia di valute scommetterà la corrispondente somma di denaro, poi si può scegliere con quali coppie di valute fare transazioni. Qui io seleziono tutte le coppie di valute. Ora siete pronti. Basta avviare il robot selezionando, Robot on. Poi il software inizierà a fare trading sul mercato. Il robot immediatamente analizza i segnali del mercato e inizia a prendere posizione in base al valore selezionato nelle impostazioni. È possibile seguire le posizioni sull'interfaccia robot. Nel frattempo il robot attenderà altri segnali. Ora il robot è in attesa per la scadenza della posizione assolta. La posizione è scaduta e ho vinto 3 volte 34 euro, il valore della transazione è stato 3 volte 20 euro, quindi ho fatto un utile di 42 euro in 60 secondi. Ora il robot attenderà che appaia un nuovo segnale e farà ancora e ancora transazioni. Mi ci sono voluti 30 minuti per fare questo video. Nel frattempo ho lasciato il robot lavorare in background e voglio mostrarvi il risultato. Accederò al mio conto e vi farò vedere il mio nuovo saldo. Il mio conto è ora a 10.665 euro. Ho vinto più di 500 euro in meno di 30 minuti. Per prelevare le vincite e metterle sul vostro conto in banca, è molto semplice. Basta cliccare sul mio conto. Poi, su richiesta ritiro. inserire l'importo che si desidera prelevare e confermare cliccando su Ritiro. La richiesta è presentata, e il denaro sarà trasferito sul vostro conto bancario. Se siete interessati al robot è possibile scaricarlo gratuitamente cliccando sul pulsante Scarica sul sito. Grazie per avermi ascoltato.